e pulizia. Io chiamo con piacere qui il dottor Aldo Scaglia per l'azienda Scaglia, Buongiorno, bentornato, buonasera a tutti, Allora, voi premiate. trappare parte con i denti, ma non è il caso. Bene. Io mi sono è Vince! Il allora, premio speciale, miglior organizzazione polizia, Roberto Mascellare. Dottor Andrea Grandi per la stella Electrolux per la consegna dei premi speciali. Dottor Grandi, ci ritroviamo con grande piacere. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ed ecco qui Electrolux. Allora, iniziamo. Tutti i eh, premiati riceveranno un frullatore Electrolux, un premio che è insomma un oggetto indispensabile sì. possiamo iniziare? premio per il miglior dessert al bicchiere ecco la busta bravo dice il miglior dessert al bicchiere allora miglior dessert al bicchiere Pietro Sparago Pietro Sparago personalità di un'azienda che insomma non si ferma mai. E continuiamo con il premio per il miglior dessert al bianco. Premia sempre Andrea Grandi per l'azienda Electorum. Attenzione. I'm going to zoom super pizza di la casa, ecco. casa sarà veramente un po' guarda però <ride> mi sorprenderò con gli effetti speciali nei prossimi anni grazie e complimenti a Matteo Romagnoli io ringrazio veramente allora. Che, sì, premiale, di nuovo, campione italiano, segno, scusami, bentornato, dottor grandi, ormai per noi sono veramente, è un tono amicale, perché abbiamo colloquiato spesso, abbiamo avuto modo di approfondire non solo, eh, sempre più eh, l'azienda in questo caso l'azienda Bazana che vi ricordo insieme a me è uno dei partner principali di Bazileeves ma anche quello che è il mondo eh, della pasticceria in generale io le lascio il microfono per farle dire due parole che dire eh, sicuramente non vorrei essere nei panni dei ragazzi perché saranno veramente veramente molto emozionati certo. grazie a Sigel grazie a Caro amico Roberto, non più grazie a voi, sono felice di rappresentare qui Baronà che è stato vicino in tutte le edizioni di questo concorso a tutti i concorrenti. Mi auguro di poterlo, di poterlo rappresentare ancora per tutti gli anni seguenti. Guarda, è quello che ci auguriamo anche noi, eh, dottor Grandi, perché Grazie. indubbiamente è una, una partnership importante. Assolutamente. Possiamo entrare nel vivo allora della premiazione, sì. perché questo è proprio il momento, prego, lascio la parola. Siamo no, anche sul podio rappresentanza dell'azienda Devic, che la vedo il dottor Rosiello. Ah, che piacere, certo. Per l'azienda Devic. una parte importante. Benvenuto. È con grande piacere che io insomma, lascio il profano al presidente della Confederazione dei Italiani, grazie, grazie al chef anche che hanno partecipato all'Ostria e alle giornaliste che l'hanno ovviamente fatto. Io direi di andare a consegnare il premio come campione italiano signore della pasticceria. La busta dov'è? Ecco Bastava la fa. Federica, la busta <inaudible> la consegniamo al dottor macellaro It should